Ciao ragazzi, buongiorno, ho appena finito di registrare un video che sto registrando già da due mesi, ma uh, non è niente di impegnativo, semplicemente che volevo mostrarvi insomma tutto il procedimento dall'inizio alla fine, e cioè um, come um, faccio crescere io una piantina di mango partendo dal seme, dal seme del frutto che mangiamo, insomma, che compriamo al supermercato e quindi niente di così complicato Il tempo semplicemente si è persa la prima clip che non è niente di che, quindi ve la spiego adesso e cioè una volta mangiato il frutto eh, prendete il seme, tenete da conto il seme e lo lasciate seccare per circa 48 ore prima di incominciare con il procedimento che eh, vedrete subitissimo nel video prima però ricordatevi di lasciare un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale condividetelo con i vostri amici se vi è piaciuto il video e se volete parlare con me lasciatemi un messaggio sotto nei commenti ok sono andata a recuperare il mio seme e adesso lo vado a tagliare la tecnica che utilizzo io è quella di andare a tagliare tutto il contorno del seme comunque fin dove riesco e poi andarlo ad aprire è un passaggio un po uh, impegnativo perché la buccia del seme è un po dura adesso che si è seccata però insomma niente di impossibile ci vuole un minuto però insomma si riesce a uh, togliere appunto questa buccia dal seme ogni tanto capita che uh, rimanga anche un piccolo strato di pellicina, una pellicina bianca che invece che rimane attaccata che rimane alla buccia rimane attaccata al seme ma non c'è nessun problema la vado a togliere e poi ehm, cerco di togliere anche la pellicina che c'è proprio attaccata al seme, quella marrone questa è un po' più difficile da togliere, infatti non la tolgo tutta, tolgo solo finché riesco, cerco di togliere il più possibile ora vado a prendere un foglio di carta assorbente o un tovagliolo la vado ad immergere nell'acqua e a strizzare molto molto bene devo soltanto inumidirla quindi si può anche spruzzare con, un, con uno spruzzino e fare in modo che il foglio sia inumidito e poi vado ad arrotolarci all'interno il seme del mango vado a posizionarlo poi all'interno di una scatolina ermetica e poi eh, circa un giorno sì e eh, un giorno no vado a controllare che il foglio di carta sia sempre umido e nel caso si fosse asciugato, insomma vado ad aggiungere qualche goccina d'acqua attenzione che eh, all'interno del contenitore non ci deve essere acqua cioè soltanto la carta deve rimanere umida dopodiché vado a richiudere il contenitore ah non vi ho detto il contenitore deve stare sempre al caldo e eh, alla luce del sol diciamo che dentro casa in un punto dove c'è molta luce dopo qualche giorno eh, spunterà fuori una radice e eh, quando spunta fuori la radice è eh, il momento di piantare il seme ecco qui, questa è una radicetta che è di circa 2 cm e credo che sia la misura giusta per poter piantare appunto il seme e eh, quindi vado a togliere la carta con la quale avevo, avevo avvolto il seme prestate attenzione a non rompere la radice, piuttosto eh, strappate la carta come sto facendo io praticamente Ecco, ecco qui questa la radice si vede molto meglio così e niente vado a piantare il seme ora quindi utilizzando sempre la mia vaschetta eh, ermetica riempio la vaschetta per metà di terra e poi appoggio all'interno il semino facendo in modo appunto che la radice stia verso il basso e poggio il seme in orizzontale per comodità perché in realtà non so da che parte poi spunterà um, la piantina e vado a, a ricoprire completamente lasciando sempre un po di aria all'interno della vaschetta quindi diciamo la riempio per due terzi di terra e l'ultimo terzo lo lascio um, vuoto e bagno un pochino e lo riporto nello stesso punto in cui è rimasto fino ad ora, quindi in un posto caldo e alla luce del sole, dentro casa dove su una finestra o vicino a un posto molto illuminato, ecco. Che nel mio caso è in cucina vicino alla porta d'entrata. E lì aspetto adesso finché eh, non nascerà la piantina. Ecco qui, questa è la mia piantina, è nata già da un pochino. E eh, come vedete inizialmente ha delle foglioline rosse, tendenti al rosso. Questa è la mia piantina, però ehm, aspetto ancora un pochino prima di piantarla perché deve crescere ancora un po'. molto bene, eccomi qua dunque, oggi è l'11 novembre e questa è la mia piantina è così grande già da un po' le foglie come vedete sono cresciute un sacco e sono diventate di un bel verde e quindi credo che sia proprio arrivato il momento di piantarla anche se avrei dovuto farlo già almeno una settimana fa, anche due quindi prendo un bel vasetto abbastanza... Eh, grande perché comunque deve starci il seme che è grande lo riempio di terra e poi vado a posizionare il mio mango questa è la radice che avevate visto in uno delle clip precedenti e guardate quanto è cresciuta adesso in realtà, in realtà ce ne sono anche altre che sono un po' più, più piccoline però questa è quella che avevate visto nel video e eh, continuo a riempirlo insomma fino a ricoprire il seme e a riempire anche abbastanza il vaso ok questa è la piantina nel suo nuovo vaso vado a riempire ancora un pochino e adesso andiamo a mettergli anche il sottovaso un po d'acqua giusto un goccio per inumidire la terra e ora la vado a riportare esattamente dove era prima quindi vicino a un punto illuminato ben illuminato ma è sempre in casa perché comunque essendo in novembre adesso non è proprio il caso di tenerla fuori e da qui fino a quando la pianterò in terra vado a tenere sempre eh, la terra inumidita senza esagerare con l'acqua sempre umida e niente, con questo è tutto, come avete visto è molto molto semplice, niente di impegnativo, niente di particolare, adesso è novembre quindi non posso piantare la mia piantina all'esterno, però eh, lo farò insomma appena arriverà il caldo, verso fine primavera. E niente, con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video, ciao!